sul tema ehm, che affrontiamo oggi. Ho ehm, curato ehm, un, dia un dialogo con Ernesto Laclau, o Laclau ci dirai, insomma, e, che si intitola Populismo e democrazia radicale. appunto. E, bene, direi che possiamo iniziare a ascoltare insomma, quello che ci dirà oggi. Allora, grazie, grazie a Sottosopra per, per l'invito. Dunque, allora, Laclau la, clou, la clou, così <ride> sgompriamo il campo, allora eh, Laclau nel senso che è di origine argentina, l'autore di cui eh, parlerò soprattutto nella parte iniziale del mio intervento, eh, La Laclau perché eh, lui stesso vantava una eh, origine francese, quindi preferiva che farlo pronunciare alla francese Laclau, quindi probabilmente mi scapperanno entrambe le, le, le, le pronunce, insomma, mi portate... Eh, il, oggi è eh, l'anniversario della morte di Laclau, eh, 5 anni fa, e, eh, e il testo eh, che, è stato, che è stato citato è un testo del, è uscito nel 2010 2012 scusate e che fa riferimento a un, a, a un dialogo appunto e poi a un seminario e a un convegno organizzato dal centro studi eh, del, di due anni prima del 2010 e quindi il contesto in cui nasce l'interesse da parte mia e, e dei ricercatori del centro studi per il populismo e per questo autore è un contesto molto diverso da quello attuale, è un contesto dove eh, è, diciamo, era determinato da due questioni, una questione teorica, eh, eravamo... Um, tutti abbiamo attraversato in qualche modo il marxismo, tutti abbiamo attraversato in qualche modo il post-strutturalismo, quindi gli autori come Foucault, Deleuze ed altri, e però ci mancava un po' qualche, un autore che in qualche modo ci aiutasse dal punto di vista prettamente politico. Cioè, eh, va bene, abbiamo studiato il potere nelle sue eh, varianti, nelle sue micro-relazioni, come direbbe Foucault, ma... Per fare politica che tipo di pensiero ci può uh, servire? Oltre che a decostruire il potere, oltre che a criticarlo, come, come, eh, quale teoria ci può servire? E questo era il motivo teorico. L'altro motivo era politico, cioè erano gli anni da un lato del berlusconismo, no, in fase eh, discendente ma presente, e dall'altra dell'emergenza del Movimento 5 Stelle. E che eh, però doveva ancora ad avvenire sostanzialmente l'esplosione di quello che poi è stato definito il populismo di sinistra, quindi Podemos, per certi versi, no? Siriza, per altri, eh, Podemos soprattutto, insomma. E, e, e quindi la nostra domanda era, va bene, cerchiamo un autore, abbiamo incontrato un autore che in qualche modo ci desse una definizione di, mh, di politica da un lato e di populismo dall'altro che ci aiutasse in questo contesto. Perché dico questo? Perché eh, l'accezione che dà eh, la Clodi, eh, di populismo, come è stato già detto in vari interventi eh, precedenti, nel senso da, eh, da Simone Fana stamattina e, eh, e mi riferisco anche all'intervento di Formenti di lunedì, eh, è un autore che dà un'accezione particolare di populismo. Cioè, per eh, la il eh, populismo coincide sostanzialmente con la costruzione di popolo. Quindi fare politica coincide in qualche modo con quello che deve fare una politica, cioè si fa politica nel momento in cui si costruisce un popolo, o come direbbe Gramsci, si fa lotta egemonica. Eh, il eh, costruzione di popolo sono importanti entrambi i termini, cioè un popolo. Un popolo, una, eh, un, un blocco storico-sociale, storico no? sempre eh, per parlare in termini gramsciani, ma, eh, un, eh, ma una costruzione, quindi, come diceva giustamente eh, Fan stamattina, una qualcosa che non è dato, non è un popolo in senso etnico, hm? non è un popolo eh, in senso. Eh, appunto qualcosa di già dato, è una costruzione, un'articolazione politica. Eh, quindi il populismo, eh, la, uh, la fa, lo fa coincidere sostanzialmente con l'idea eh, di eh, costruzione di popolo e analizza vari... Eh, vari fenomeni di destra e di sinistra che hanno fatto questo, perché appunto una volta che si è detto che la politica è costruire popolo, eh, questo popolo può avere eh, varie no? eh, determinazioni, in che rapporto sta con gli esclusi, in che rapporto sta con chi sono i nemici di questo popolo, dove spassa quella che la che definirebbe appunto la frontiera antagonistica, per cui il popolo si definisce rispetto a qualcos'altro, e un conto è se questo qualcos'altro sono appunto gli ultimi, no? gli esclusi o, o i migranti per dire un conto è se sono l'elite. E però la, la situazione non è mai così pura, perché appunto nelle forme di populismo mh, storicamente determinate magari con, convivono questi due, eh, questi due aspetti. Proviamo a vedere un attimo eh, da dove nasce questa Mm, questione del populismo e della costruzione di popolo e eh, in Laclau eh, insieme alla sua compagna Chantal Mouffe nasce negli anni 80 nel 85 c'è cioè un testo di Egemonia e strategia socialista eh, nasce come eh, risposta sostanzialmente alla crisi del marxismo mm. crisi del marxismo nel senso di eh, incapacità di articolare politicamente tutta una serie di movimenti sociali che eh, da lotte ambientali, femministe, eccetera, che eh, in qualche modo avevano segnato gli anni precedenti, ma soprattutto come tentativo di pensare un'egemonia, un una costruzione del popolo che però veniva fatta dall'altra parte, cioè veniva fatta dal neoliberalismo, dal thatcerismo in particolare. Cioè dicono: guardate che la Thatcher ha fatto un'operazione appunto egemonica e ha articolato in modo nuovo qualcosa che prima non c'era, da un lato degli elementi conservatori, classici, e dall'altro tutta una retorica invece imprenditoriale, eh, innovazione, eccetera, schiettamente neoliberali. ha fatto un'operazione egemonica, ha organizzato domande in sé differenti e ha individuato un nemico, chi? Chi? Quelli che erano assistiti dal vecchio Stato sociale, eccetera, no? e, i lavoratori, eccetera bisogna pensare a una controffensiva, e la controffensiva si dà appunto, questo nel, nel, nell'85, si dà appunto pensando all'articolazione di diverse domande sociali, diverse domande democratiche, intorno a un, a un qualcosa di comune, a un fronte comune. Ora nel testo più mh, importante di Laclos su questo tema, la ragione populista, eh, che penso sia anche disponibile, eh, la Clau come, come concettualizza questa questione, dice: Ma guardate, c'è una, una serie di domande. La società di per sé è una, in qualche modo assume no, la, la visione della taccia, cioè la società non esiste. No? in qualche modo dice, ma la società non esiste nel senso che non esiste come qualcosa di già dato è sempre l'articolazione sempre lo scontro, l'articolazione di progetti egemonici quindi non è che io devo semplicemente rappresentare il sociale lo devo rappresentare ma nello stesso tempo lo, lo costruisco lo costruisco discorsivamente lo costruisco politicamente è un po' quello che diceva anche appunto anche sta, ancora una volta eh, Simone Fana stamattina quando diceva attenzione una cosa è la classe dal punto di vista sociologico, un'altra è la classe dal punto di vista politico. E eh, ricordate i tre livelli no? eh, di cui parlava. E, eh, però ecco, diciamo che in clo è molto spinta la posizione per cui della costruzione politica, più rispetto agli interessi materiali di classe. Magari su quello eh, torneremo dopo. Però la cosa ci dice? C'è una serie di domande nella società, finché queste domande vengono, bisogni sociali, chiamatene come, come preferite, vengono gestite in modo separato, noi chiama una logica democratica, in questo senso, in questo, uh, scusate, democratica, una logica differenziale, quindi... Il bisogno, non so, della tal rivendicazione femminile, la tale rivendicazione ecologica, la tale rivendicazione sul salario, la tale rivendic mentre vengono gestite come cose separate, allora, allora eh, ancora si è in una, eh, in un, non si è di fronte a un momento populista. Quando è che effettivamente c'è un momento populista e, e eh, una. Possibilità anche di innovazione, di trasformazione e di costruzione di una diversa egemonia, quando queste domande vengono articolate tra di loro. Ehm, io ricordo, vengono articolate tra di loro, scusate, e una di queste domande, senza perdere la propria particolarità, diventa il nome di tutte le altre, diventa in qualche modo il simbolo lui lo chiama significante vuoto utilizza, adesso non entro in questo eh, aspetto che eh, rimanda alla psicanalisi sostanzialmente alla linguistica, alla psicanalisi però lui dice quando il nome di una domanda particolare diventa il nome di una catena di domande trasversali, allora si costruisce popolo, mi ricordo l'esempio che aveva fatto Parma, l'esempio che aveva fatto a Parma era una lotta di cittadini per una per fare in modo che l'autobus passi in una zona particolarmente isolata di una città di un paese non, non ci arriva l'autobus dobbiamo, dobbiamo fare in modo che arrivi l'autobus se questa domanda diventa la domanda se è gestita da sola è una domanda cioè compatibile con un sistema politico dato se questa domanda diventa l'espressione non so dei, dei cittadini di quel quartiere delle istanze ambientaliste perché in questo modo eh, sviluppi l'autobus e non la macchina, no? non l'automobile eh, eh, degli operai che devono prendere quell'autobus lì per andare in, eh, al lavoro che ne so. eh, di altre istanze di questo tipo, allora si costituisce una catena equivalenziale tutte le domande vengono articolate intorno a una questione che non perde la sua specificità ma diventa il nome per altro, e diventa il nome per altro, adesso questo è un esempio molto banale, però può diventare il nome per una trasformazione appunto dell'intero assetto egemonico di una, di una configurazione sociale. Questo è un, è un lato del movimento populista, non la gestione differenziale delle domande, ma un'equivalenza di domande, un'equivalenza, una catena equivalenziale. Legate intorno a un significante, il significante può essere diverso, cioè, pensate a un esempio che fa uh, Laclau uh, nella ragione populista, ne fa tanti, ma pensate al Leniniano eh, pane e pane pace, no? cioè, quello diventa il nome di una trasformazione complessiva, il pane diventa il nome di una... Trasformazione complessiva che riceve tante domande. Pensate cosa può essere questo in una lotta di liberazione nazionale. La lotta di liberazione nazionale il termine patria, può diventare il termine per tante altre cose. Una trasformazione sociale, una trasformazione eh, politica, una trasformazione, non, è, non si identifica esclusivamente con la questione nazionale e poi magari dopo una volta ottenuta l'indipendenza mettiamo, no? allora dopo si riapre il fronte c'è chi intende la patria come giustizia sociale anche c'è chi la intende come sola indipendenza politica c'è chi la intende eh, addirittura come invece nazionalismo e, e, e, e aggressivo no? dopo si riapre la lotta egemonica ma in mom nel momento della lotta di liberazione nazionale la patria diventa un nome per una serie di domande allora, questo nel momento populista crea una frontiera antagonistica dice Laclau cioè il momento populista si caratterizza sul fatto che si costituisce un noi e un loro popolo contro elite eh, la casta eh, del Movimento 5 Stelle in qualche modo ha funzionato anche così Dopodiché questo non eh, quindi un noi e un loro un nemico mh? un qualche qualcuno che impedisce la, uh, uh, la realizzazione di, dei uh, significati a cui il termine eh, che ha popolato le varie domande è no? qualcuno che è visto come un ostacolo per la realizzazione di tutto questo. Ultima precisazione, il termine in parte l'ho già accennato e la catena equivalentale che si crea e la frontiera che si creano sono anche mutabili cioè sono a loro volta oggetto di egemonia il termine il significante vuoto patria abbiamo detto ad esempio è anche un significante fluttuante cosa vuol dire? che può essere giocato su diverse egemonie su diversi progetti politici mm. ehm non so, io sono di Parma, eh, se si guarda la storia degli arditi del popolo in un rapporto con, con il fascismo si vede una lotta sui significanti. I significanti dell'ex combattentismo, della prima guerra mondiale, vengono giocati diversamente da fascisti e da antifascisti. C'è una lotta egemonica su quei significanti lì, arditi del popolo stesso, cioè, la, la stessa, cioè, i simboli del combattentismo, il teschio con il, eh, con il pugnale. Allora, una lotta tra significanti su significanti, scusate, tra vari progetti egemonici. Ok, questo è grosso modo quello che definisce un momento populista per la Club. C'è un'altra cosa che definisce un momento populista è che, appunto, come è stato detto ancora una volta stamattina e anche lunedì, ebbene, le vecchie forme di rappresentanza, i vecchi corpi politici sono in crisi in questo momento tutti, è in qualche modo una crisi organica, la chiamerebbe Gramsci, no? le, tutti i, i, i vecchi assetti egemonici di una società sono in crisi e le forme di rappresentanza, le vecchie forme di rappresentanza non tengono, in qualche modo i significanti, se volete, le parole, i simboli, si liberano, si liberano appunto per diversi progetti egemonici. Ora, il clove non c'è, se questa Assetto è di sinistra o di destra, per lui è una logica di costruzione del politico, cioè il politico funziona così: è come se ti dicesse: Volete fare politica, dovete costruire popolo. Come costruite il popolo? Eh beh, legando istanze diverse, un nemico, indicando un nemico, indicando una frontiera antagonistica, indicando un'equivalenza di, di domande. La sua compagna Chantal Bouffe, in particolare in questo libro eh, Per un populismo di sinistra, che anche questo trovate, credo, ehm, accentua alcuni, alcune caratteristiche, intanto mh, eh, riprende un po' tutte le esperienze di Podemos e di altre organizzazioni, e poi eh, come dire, eh, mostra come a suo parere. L'antagonismo di cui parla la Lacla debba essere trasformato e debba essere concepito come agonismo. Quindi, perché insisto su questa tematica? Perché un tratto della MUF è quello di dire: si sì, attenzione che non, non si mette in discussione il quadro liberale democratico. Questo antagonismo che ha un brutta scittiana, no? cioè indicare il nemico, eh, eh, lo sforzo della politica è trasformare l'antagonismo che è irriducibile nella società, cioè una base di inimicizia politica è dire, il sangue della politica, ma di trasformarlo in forme non dirompenti, non che non negano ad esempio i diritti appunto, no? quindi eh, lo sforzo della politica è continuamente trasformare l'antagonismo in agonismo, quindi in conflitto messo in forma in qualche modo, in conflitto che non, non, non eh, eh, balica l'ordine liberale democratico, tuttavia, dice la Muf il momento in cui viviamo è un momento in cui la tra la tradizione liberale e la tradizione democratica c'è una tensione, c'è un, un problema, nel senso che eh, la trasformazione del liberalismo in neoliberalismo ha creato una situazione completamente post-democratica. Colin Crouch è l'autore di un po' di riferimento, no? Post democrazia, o nel caso ad esempio di istituzioni sovranazionali, sopra diciamo, situazioni istituzioni complesse come quelle dell'Unione Europea, che hanno vari livelli: uno un sovranazionale, uno intergovernativo, insomma, sono uh, uh, istituzioni stratificate, si può parlare di a democrazia. No? Cioè, nel senso che non sono neanche eh, antidemocratiche il problema è che la democrazia non ha presa su tutti i livelli di queste istituzioni allora lei cosa dice? ma è essenziale riattivare appunto l'immaginario democratico radicale tramite quello che lei definisce un riformismo rivoluzionario e, ehm, e appunto costruire e Il populismo serve a questo, cioè il populismo in questa lettura non è antitetico alla democrazia, è un, una riattivazione del potenziale democratico in un momento di, di eh, post-democrazia. Le domande sono tutte diverse democratiche, dice la, le domande sociali, il problema è quale articolazione prendono, possono prendere articolazioni appunto, eh, di destra, chiamiamole così, esclusiviste, Uh, che, che tendono a uh, emarginare l'altro, ad esempio, no? che uh, non hanno il neoliberalismo tra i suoi nemici, ma hanno appunto, uh, ad esempio, non so, i migranti, per dire, oppure un populismo di sinistra, inclusivo, che indica nel, uh, nel neoliberalismo, nell'ordine neoliberale, il proprio nemico. Um, dice varie cose, insomma, eh, la WUF però mi interessava eh, insistere su questo elemento, cioè sull'elemento che oggi la questione democratica sia, possa essere il cardine, proprio la questione democratica in sé possa essere il cardine di, un, eh, di una costruzione eh, populistica, cioè di una costruzione di popolo. Certo, qui sono varie le, le, le questioni che si aprono, eh, ad esempio uh, dove si ferma insomma, do, questo rapporto tra la radicalizzazione e estensione della democrazia, il rapporto con la dimensione nazionale, eccetera. Però questo è sostanzialmente il succo del, uh, del populismo di sinistra, per come lo teorizza la, uh, la MUF. Eh, ecco, io, diciamo, questa è la parte più espositiva del mio, del mio ragionamento quello che mi interessava eh, a rimarcare è questa idea appunto positiva di populismo positiva chiaramente nel senso della MUF, ma direi per eh, per la Clo positiva ma anche inevitabile è cioè anche una, una dimensione proprio dell'ontologia del, de, della politica, del, della struttura della politica la politica funziona così per, eh, per la Clo. La politica di massa è la politica che in qualche modo si pone nell'orizzonte della democrazia, non solo formale. Eh, ecco, vorrei adesso insistere su qualche punto, eh, diciamo, problematico, nel senso che le, la riflessione sul populismo oggi ha conosciuto, e anche sul populismo di sinistra, ha conosciuto un grande sviluppo nel senso che le esperienze storiche ehm, in parte emergenti in parte già attraversate da una parziale crisi se pensate ad esempio al dibattito interno di Podemos di cui questi autori sono gli autori di sostanzialmente riferimento eh, per una parte perlomeno, eh, nel senso che Rayon eh, in parte anche Pablo Iglesias ma appunto tra di loro c'è sono differenze nel modo di leggere questi autori ehm, si sono alimentati sicuramente di, di, queste, di, queste, di queste teorizzazioni se pensate appunto all'iniziale all non definirsi di destra e di sinistra di, di Podemos all'uso della patria che fa Podemos no? all'uso del significante patria eh, dove patria diventa sinonimo sostanzialmente di giustizia sociale cioè, sentite di i discorsi di, di Iglesias sono no? eh, di, questo, di questo tipo. Eh, si sono alimentati di questi autori insieme certamente a riferimento all'esperienza all dell'America dell Latina. Tra parentesi, mi sono dimenticato di dire una cosa importante, l'ho detto solo in riferimento al, al nome, ma Laplau la è di origine argentina e nasce questa riflessione all'interno dei gruppi diciamo, di sinistra che leggevano in termini possibilisti, ma direi anche positivi, eh, il, il movimento peronista. Quindi lui legge da sinistra, sostanzialmente, il momento, il momento populista di, eh, di Perón. Allora, eh, ci sono alcune parole chiave che segnano una, una problematicità. La prima è, è quella di... Eh, direi di... Articolazione, vi ho detto che si articolano le domande, le varie domande intorno a un significante, ma l'opera populista, l'operazione populista è articolare le domande intorno a un nuovo significante e disarticolarle dai gruppi egemonici già formati. E questo, secondo me, sembra molto astratto, secondo me è uno dei problemi, ci tornerò, ci tornerò alla fine dell'intervento, attuali, molto concreti in realtà l'altra direttamente legato a questo aspetto è che abbiamo parlato molto di momento populista il momento in cui si sfaltano sostanzialmente le vecchie rappresentazioni e rappresentanze della politica i vari significanti sono disponibili diciamo, alla lotta egemonica è un momento di crisi di crisi organica e si può pensare alla ricostituzione di una frontiera antagonistica diversa da quelle precedenti bene c'è un altro oltre a momento populista c'è un altro uh, aspetto di cui parlano ma che viene meno teorizzato da questi editori è quella di campo populista mm. campo populista campo populista uh, nel senso che appunto non esiste solamente la frontiera noi loro popolo contro lì ma esistono, esistono vari progetti Vari tendenze egemoniche per articolare questa domanda e queste tendenze sono di se stesse in conflitto, quindi, se all'interno di un campo populista non c'è un vuoto assoluto dove c'è popolo contro elite, progetto populista contro elite, tra l'altro, le stesse elite possono ingaggiare discorse o retoriche perlomeno populiste, quindi il populismo diventa in questo caso. Eh, come dire, non è vergine, no, è diventa il terreno su cui si esercita il conflitto, non solo una, una forma del conflitto, ma il terreno su cui si esercita il conflitto. Ora, eh, lascio da parte un attimo questa questione, la riprendo alla, alla fine dell'intervento, per dire eh, alcuni punti che risultano problematici, secondo me, e nel dibattito attuale come dire, tornano in, uh, in modo costante su questa teorizzazione. Eh, allora, premetto, su alcune cose che dirò, mh, come dire, mi ci giocherei mh, la, la casa, <ride> su alcune cose un caffè, ok? <ride> quindi, quindi, nel senso che secondo me questi sono degli aspetti su cui ricercare, pensare, sia teoricamente sia politicamente, ma, eh, insomma, su alcuni sono abbastanza convinto che si possano trovare in tempi decenti, umani, esistenzialmente sopportabili delle risposte, in altri non lo so. Eh, il primo è il rapporto populismo-classi sociali. Non torno sulle cose interessantissime che condivido, insomma, che sono state dette stamattina, ma una delle accuse no, fatte a questo tipo di modello teorico è quella di risolvere tutto sostanzialmente nel discorso nella retorica no? ho parlato di significanti, quindi parole, parole. Eh, avete sentito il modo in cui ho parlato? domande eh, discorso sono tutte cose che eh, attengono all'idea che appunto le, eh, la materialità sì certo, certo eh, la clou non nega mai il, il modo di produzione capitalistico il, il fatto che esistano le classi però la classe per la clou quando, quando è politica quando è una classe politica è anch'essa una costruzione egemonica è anch'essa se volete anch'essa un popolo la classe politica è un popolo la classe è quella che abbiamo in mente se pensiamo al PC, no? è un popolo. La, lo dice bene parlando di, trovo, trovo, di Togliatti, eh, nominare una serie di elementi eterogenei come classe operaia significa fare qualcosa di diverso rispetto a, a una semplice cartografia sociale. Eh, significa fare qualcosa di diverso significa un'operazione egemonica che produce performativamente l'unità di quegli elementi il cui mescolarsi e fondersi in una singola entità non è che il risultato dell'operazione di nominazione ecco vedete qui vedete secondo me la forza e la, la debolezza di questa, di questa posizione no? la forza è vedere che la classe politica non coincide con la classe sociologica È Arturno è una semplice questione di nominazione. Ora, è, è vero se no, insomma, questa cosa entriamo, se, poi, se, entriamo nel se entrassimo nel dettaglio, potremmo in qualche modo difendere la Claude da questa accusa. Però, sicuramente la Clau parte da una posizione che eh, i, i laclosiani ortodossi ormai hanno rimosso, diciamo, ma parte da una posizione da un libro uh, Politica e Ideologia della Teoria Marxista degli anni 70, dove ancora teneva in qualche modo il riferimento alla classe. E secondo me è un testo che andrebbe anche riletto, nonostante l'idea che ha delle classi non è più attuale, però proprio a livello formale, nel rapporto discorso di classe e discorso di popolo, è un, è, un, è un testo interessante perché ci dice che è appunto quello che è stato già detto, che la lotta di classe sul piano del modo di produzione è una cosa, la lotta di classe sul piano politico e ideologico è un'altra e che in, questo, in questi piani c'è sempre la necessità di articolare degli elementi popolari e democratici che hanno una maggiore continuità, una maggiore tradizione, una maggiore inerzia anche rispetto alle fratture di classe e alle trasformazioni del modo di produzione. Eh, certo, fare questo oggi è particolarmente complesso è particolarmente complesso perché come è stato già detto eh, riguarda non solo intanto perché ovviamente i corpi di espressione delle, delle classi sociali sono di se stessi in crisi, no? in crisi per, per essere leggeri eh, il, ma anche perché appunto il modo di produzione capitalistico ci obbliga, le trasformazioni ci obbligano ad articolare tutta una serie di domande, penso a tutto il lavoro che ha fatto il femminismo marxista sulle condizioni di valorizzazione, non solo sulla produzione ma sulle condizioni di riproduzione. Della società da un lato, oppure quello che in qualche modo accennava eh, sempre stamattina mh, Fana sugli intellettuali tecnici, li no? chiamava. Ecco qui c'è un grosso problema che è stato, ad esempio, teorizzato da un marxista, Jacques Vidè, eh, cioè sulla necessità in qualche modo di eh, spaccare il fronte neoliberale tra oligarchie finanziarie mh, e competenti, chiamiamoli così. E in qualche modo attrarre anche degli aspetti di intellettualità dal lato del popolo, no? però questo va, tu, va in eh, controtendenza con, con una serie di. cioè è un compito politico, ma è un compito politico appunto di cui bisognerebbe pensare l'artificialità e il carattere appunto di costruzione, eh, da ultimo, oggi il, quindi abbiamo detto eh, produzione e riproduzione da un lato sapere, no, competenze, da, in qualche modo da, da strappare, da strappare al nemico di classe o di popolo e, eh, e dall'altra quello che oggi invece è concretamente l'espressione populistica maggiore che eh, viene secondo me presentata bene da, da Gilly eh, che è stato già citato da Formenti nel suo libro sulle periferie e no society eh, che credo sia stato tradotto in italiano, come la società non esiste, appunto, e dove per periferie si intendono non solo le periferie geografiche, ma appunto tutta quella parte di popolazione che ha il, come eh, il, legale, il rapporto con il proprio territorio come ultimo capitale rimasto, ultimo capitale simbolico rimasto. In primo luogo quella parte di classe media, quella che ha. Diciamo quella parte di classe media, quella in crisi, effettivamente, quella che diceva sempre stamattina eh, Fahm. Eh, e che è una crisi, però, quindi lì ci mostra tutto il problema di questo, di questo aspetto, che non è solo economica, ma è anche culturale, è anche di sentirsi il ceto o, o comunque la, la, la, la popolazione che è un referente culturale per, le, per gli altri, per la nazione, no? che è in qualche modo un modello, è una crisi anche di riferimento pesante di questi cerchi. Ok, un lato quindi la classe, la classe nel doppio aspetto sociologico e, uh, e politico, dall'altro in questa complessità, complessità che da un lato ci porterebbe a dover parlare con pezzi di intellettualità precarizzata che però ampiamente, sono ampiamente, magari su questo torno, ampiamente, come dire, da un'ideologia neoliberale e dall'altra invece i, i popoli delle periferie che di ideologia libera, neoliberale forse non, non, non ne hanno, però hanno questo tipo di, di, uh, di uh, crisi, no? Eh, un accenno brevissimo uh, alla questione, anche questa poco tematizzata, dello Stato, sempre dall'ottica eh, populista, eh, la closiana, eccetera, o perlomeno partendo da lì, e delle istituzioni, eh, perché se c'è una cosa che questo tipo di pensiero rispetto a tutto eh, l'ondata post-marxista e, e post-strutturalista, anche mh, permette di fare quello di articolare un discorso sullo Stato di riprendere un po' l'idea gramsciana no, del farsi Stato eh, e anch'io vi permette di consigliarvi eh, la, il riferimento a Pulanzas eh, già citato, eh, in questo caso non il testo che è stato citato ma eh, Stato potere e socialismo perché Pulanzas ci dà un'idea non, non è... Pulanzas eh, muore, suicida prima questo dibattito, ma ci dà l'idea di uno Stato che non è una cosa non è un semplice strumento in mano al potere, ma è anch'esso un campo di relazioni conflittuali dove le classi, anche la classe dominante, deve appunto relazionarsi in modo conflittuale compromissorio per eh, gestire la propria egemonia e, e quindi questo è eh è un aspetto che è molto valorizzato ad esempio, non a caso da chi fa riferimento ai testi di Laclau o della, uh, della Muff uh, nel, uh, uh, nell'America Latina che appunto uh, cerca di smontare proprio un'opposizione netta tra fronte antagonista e istituzioni non a caso appunto perché ci sono stati sperimentazioni in qualche modo istituzionali no? in, quella, in quella realtà e... Quindi una ricerca sulle classi, una ricerca sullo Stato e poi eh, inevitabilmente queste tematiche oggi si articolano con la questione della sovranità e della nazione. Ehm, non non c'è nulla nella in, in Globo che eh, lascia intendere che il da un punto di vista concettuale, che la costruzione di popolo debba essere eh, sul piano strettamente nazionale. Eh, per quanto la Muf, nel, nell'ultimo testo, parli dica esplicitamente che la costruzione parte a, a livello nazionale perché eh, un aspetto di tutta questa teoria che non, ho, non mi sono soffermato è che c'è un aspetto... Uh, libidico affettivo no? quindi se c'è un riconoscimento di essere parte di una comunità nazionale bene lì su quello deve iniziare a fare eh, egemonia non c'è nessun uh, a livello teorico riferimento a uno spazio nazionale c'è un riferimento a uno spazio di, della rappresentazione cioè appunto se ide le identità politiche si giocano su un determinato terreno ed è quello il terreno su cui eh, costruire egemonia Ora, il dibattito sulla sovranità nazionale, popolare e, e sui rapporti e di su, su come questa possa essere intesa soprattutto come spazio del conflitto sociale e come esercizio della democrazia, come spazio di esercizio della democrazia è molto vasto. Oggi penso che eh, Peter Rossi in qualche modo tornerà su, su questa questione. Eh, quindi non, non, non mi addentro, mi, mi limito a dire che è uno degli spazi tipici, de, scusate, dei, dei, degli argomenti tipici su cui si è innescata la lotta egemonica. Proprio eh, se guardate la storia del Partito Comunista, è evidente. Ma eh, se guardate, eh, non so, è uscito un libro eh, di Stefano Azzara che, certo, non. non non tenero, diciamo, né quei populisti, né quei sovranisti, eh, ma eh, sul 1923 in Germania, no? e in particolare sulla figura di Radek e dice una cosa molto semplice, in quel momento si scopre l'egemonia, i comunisti sono costretti a scoprire l'egemonia, perché? Perché in quel momento il discorso nazionale, il discorso nazionale diventa eh, potenzialmente terreno di... di, di, di Punto di, no? di lotta, tra, i, tra, i, eh, tra una, una borghesia che sostanzialmente si adatta alle condizioni del, eh, della pace eh, punitiva per la Germania, della pace di Versailles, e eh, dall'altra parte nascente, eh, insomma, il nascente, insomma, il corrente di destra, no? Moller-Walderbrug, della rivoluzione conservatrice, eccetera. E lì, in quel momento, i comunisti devono articolare un discorso sulla nazione e in quel momento pongono il problema dell'egemonia. Eh, ora, il, eh, il discorso sulla nazione dal punto di vista del, eh, della costruzione populistica è sì un discorso di spazio dei conflitti, cioè qual è lo spazio in cui oggi si possono costruire identità politiche, concretamente, primo. È sì, un discorso sulla democrazia, cioè qual è lo spazio su cui si può rivendicare un esercizio della democrazia e farlo valere, di avere quel minimo di tenuta no, politico-giuridica, anche per, per in qualche modo incrinare il discorso post-democratico. Ma è anche, e qui la questione più scivolosa, una quest un, un problema di eh, identificazione, di costruzione di riconoscimento di appartenere appunto a una comunità. Nazionale, è quello che sostanzialmente è un legame affettivo è quello che si vincola con, appunto con il termine eh, patria eh, ora eh, il, il, il discorso qui è complesso ma fa parte, secondo me, della sfida populista quello di dire, guardate che nel riferimento, nel sentirsi parte di una comunità nazionale esistono elementi eterogenei che possono essere articolati in modo diverso. Del resto, lo diceva lo stesso Lenin: gli elementi della cultura democratica e socialista sono presenti anche se in forma rudimentale in ogni cultura nazionale, ma ogni nazione possiede anche una cultura borghese dominante, eccetera. Quindi come vedete anche anni parla in termini di elementi no? ora questi elementi fanno, rimandano a una storicità cioè la nazione è certamente una comunità immaginaria come dice Anderson no? non... ma immaginaria non vuol dire che eh... chi se ne frega cioè, no? è, è, è semplicemente fittizia è costruita politicamente certo, costruita politicamente non è, non è eterna non è un dato ma è il frutto di sedimentazioni storiche, no? storiche, di riferimenti simbolici che acquistano, possono acqui acquisire delle configurazioni differenti e su questo si esercita un'opera un politica di, come dire, di eh, riferimenti e di selezione anche no? della storicità nazionale, rispetto alla storicità nazionale. Ehm, il ad esempio, eh, Luciana Cadaia, che è una delle autrici che eh, si occupa di populismo in, in, in America Latina e ha di, ripreso, insomma, eh, dice una cosa molto interessante su questo, che, e, che poi non fa altro che articolare un'idea eh, un che c'è in molti autori della, della decolonizzazione, da Fanon ad altri, cioè l'idea che la nazione sia un progetto, non una eredità da da difendere, non un'origine, un ma e quindi il nemico non è quello che rovina l'identità di appartenenza, è quello che impedisce una, una pro, progettualità emancipativa. Quindi, una nazione che guarda un'idea di patria, di nazione che guarda al futuro. Tuttavia, attenzione, anche qui, eh, attenzione perché appunto dobbiamo pensare. Anche in questo caso, come è stato detto anche stamattina, il tempo non con una linea, non con una linearità. Un autore importante, secondo me, eh, piuttosto difficile dal punto di vista filosofico, ma eh, Ernest Bloch, in un testo che è l'Eredità di questo tempo, si confronta con il nazismo. Io consiglio veramente di leggerlo questo testo, perché dice, guardate che i marxisti non hanno presidiato le zone dell'irrazionale, non hanno presidiato il riferimento là dove, dove invece i nazisti vanno ad attingere. In qualche modo dice: eh, Ho sentito una riunione dei comunisti, hanno parlato di eh, caduta tendenziale del saggio di profitto, eccetera, ho sentito una riunione dei nazisti, hanno parlato di terra, di solito sono sicuro de, de, della vittoria dei nazisti. Il, eh, e dice che articola questo in modo eh, concettualmente interessante cioè lui dice guardate che ehm, non c'è una linearità nel tempo storico ci sono zone di non contemporaneità le chiama lui e su queste zone di non contemporaneità cioè su questi dislivelli e eh su questi bisogna fare ege egemonia la nostalgia, la nostalgia è un sentimento regressivo se si vuole ma, un, ma se è, ma può, se è come dire, nostalgia di, un, di conquiste sociali ad esempio no? Ebbene, dobbiamo imparare ad articolarlo nel nostro discorso e magari separarlo da nostalgie più, più pericolose ehm, okay. e, tutto questo è, è teoricamente Vabbè, ci sono altre cose sulla questione nazionale, ma mm, mm, eh, le, lascio, le lascio stare. Eh, però ecco, direi che il discorso fondamentale in questo senso che ci, fa, eh, che, ci, che ci aiutano a fare gli autori come la Claude Muffe è quello che si tratta di eh, ripolitizioni ripoliticizzare un campo che però non è mai vuoto, no? quindi eh, bisogna in qualche modo appunto, gettarsi in una lotta, lotta egemonica. E, eh, e questa lotta egemonica ha, ha appunto una frontiera contro antagonistica, no? popolo contro elite. Però ecco, una cosa su cui queste teorie eh, come dire, mostrano qualche difficoltà ma, ci permettono anche di andare avanti nel, nel pensiero, nella ricerca e forse nella politica, è pensata ad altri tipi di frontiera, cioè la frontiera antagonistica taglia la società, ma chiaramente si articola con l'idea che questa società è uno spazio finito. Noi dobbiamo cercare, quindi un corpo politico, finito, può essere nazionale, può essere plurinazionale, ma la politica si esercita su uno spazio finito, ora come si regola il conflitto interno e il conflitto esterno? Eh beh, è uno degli scrimini ad esempio tra un populismo eh, regressivo o no. Cioè se io faccio diventare il rapporto con l'esterno, il rapporto con l'esterno, un antagonismo all'interno del popolo, una divisione interna al popolo. Cioè la contraddizione interna al popolo, eh, bene questo, questo è probabilmente eh, un sintomo di populismo regressivo. Bisogna cercare invece come dire, di, di, farlo, di, di risolvere le contraddizioni interne al popolo, ma questo appunto, non, è, non, è, eh, non è semplice in questo, in questo momento storico. Mm. Sempre di lì eh, nella crisi delle periferie cita sì lati sociali ed economici, ma la, cita anche un bisogno di protezione, un'attenzione per le tematiche di protezione e di regolazione che dice lui viene presentata come una deriva identitaria, ma che tende a creare le condizioni di un esercizio consolidato del capitale sociale e culturale di quelli ceti in crisi. Noi con questo bisogno di protezione dobbiamo fare i conti in qualche modo, cercando di, di pensare a un ordine diverso, a un ordine diverso, ma c'è una domanda di ordine, è tipico di quello che altri autori hanno definito il momento Polani, no? Polani parla appunto de, di una controreazione della società rispetto alla liberalizzazione integrale di mercati, capitali, eh, forza lavoro eccetera, Dice, la, la, la società si difende, contro reagisce, può reagire in due modi, uno appunto eh, regressivo no? e l'altro eh, emancipatorio, ma non è domanda di pura rivolta, è domanda di antagonismo sì, ma anche di ordine e su questo eh, appunto eh, si tratta di, di, di trovare le giuste linee di, di discriminazione. Eh, perché ho insistito su disarticolazione prima? Sì, perché bisogna articolare un nuovo popolo, ma bisogna anche disarticolare quello che c'è in qualche modo. Quello che c'è, eh, voglio dire nella catena equivalenziale, direbbe la più... Eh, migrante uguale insicurezza sociale, uguale insicurezza eh, lotta sui salari, no, lotta al ribasso sui salari. Eh, perdita, perdita di identità culturale e questa catena equivalenziale eh, non si può semplicemente a mio parere eh, ribattere che no non, questo non è assolutamente vero e non c'è nessuna domanda reale sotto questa equivalenza. La risposta politica sarebbe appunto disarticolare questa domanda, questa catena equivalenziale. In, tutte in sé nessuna di queste domande è in sé razzista, ma questa concatenazione produce effetti di razzializzazione sicura del conflitto sociale perché se tu metti insieme queste cose sicuramente il nemico poi è quello, no? il problema è cercare di dare delle risposte che disarticolano queste cose, intervenire sui servizi sociali, intervenire e anche sulla questione culturale eh, non... che, è più... che è più difficile da manovrare, però insomma, non so, io lavoro nella scuola, eh, il... Eh... Non si può rispondere semplicemente che non esiste, ad esempio, un problema di alfabetizzazione dell'italiano no, eh, per, per i, i, i ragazzi grandi. No? Non, non, non si può rispondere così. Si tratterà di rispondere che bisogna investire invece nell'alfabetizzazione, perché è quello che esiste. No? Se no, la soluzione è, è, è, è creare non classe ghetto, ma scuole ghetto. L'ultimo ehm, punto è questo, tutto questo, eh, tutto questo deve fare i conti però con eh, come la, a parere, come la rivoluzione neoliberale, perché è una rivoluzione dall'alto se trattata effettivamente ha agito anche sugli aspetti antropologici, sugli aspetti individuali, sulla competizione diffusa sul senso di essere ognuno imprenditore di se stesso. È vero che è parte ormai di una, come dire, una classe disagiata, diciamo il libro, no? che è ormai in profonda, è in profonda crisi e si sta scontrando con l'illusorietà di questa narrazione, e tuttavia ci sono tutta una serie di meccanismi eh, che agiscono sulle individualità, che sono sempre, come dire... Mh, voglio dire, scusate, il disfacimento delle identità collettive, delle forme di organizzazione, di rappresentanza, che in qualche modo è la premessa del momento populista, però è anche quello con cui il momento populista più si scontra nel momento in cui vuole trasformarsi in politica. Ehm, e quindi... Bisogna porsi in qualche modo seriamente il problema delle forme di vita neoliberali che convivono contraddittoriamente con le reazioni, ad esempio, eh, e le certe protezione sociale e culturale delle periferie e delle classi popolari. Quindi forse il problema di cosa significa veramente una logica della competitività estesa a tutti i livelli, sempre in riferimento alla scuola, Certo, non c'è nessun trattato uh, europeo che lo stabilisce, perché come sapete non è parte dell'area delle di competenza dell'Unione Europea, però ci sono molte, una lunga storia di, di direttive europee, prima ancora delle, unioni, delle organizzazioni industriali europee, per, e, e poi effettivamente dell'Unione Europea per, eh, sulla scuola delle competenze, la scuola della, della, eh, del capitale umano, l'imprenditorialità di se stessi, insomma questi, questi appuntamenti apparati ideologici di Stato, direbbe Althusser, che ormai di Stato hanno, hanno poco, ma rimangono apparati ideologici, eh, e insomma agiscono, agiscono, agiscono, e quindi su questo, eh, questo è un elemento che ad esempio nella mh, narrazione, che è molto postmoderna, se volete, di Mouffe eh, e di, di Laclo, ma in qualche modo ha riferimento a ancora a una politica di massa... Mh, mh. Abbastanza, abbastanza classica, no? eh, tutte queste cose sono, sono, producono, producono eh, invece delle difficoltà, eh, anche perché eh, la forma in cui si è effettivamente manifestata, eh, manifestato un populismo, soprattutto in Italia, nella sua forma mh, più Marco Tarchi direbbe pura, quella del Movimento 5 Stelle, quindi non un populismo. Eh, come lo pensava o sognava la Claude, no? è una forma di, che ha eh, saputo articolare pezzi anche dell'ideologia neoliberale con pezzi invece di un riferimento pago a stato sociale con altri con pezzi di varie, di varie eh, tradizioni, tradizioni ideologiche e che eh, un autore come Rosan Vallon forse ci aiuta, che non è tutto tranne come rivoluzionario ed è un rivoluzionario, è criticabilissimo, però ci aiuta a capire nel senso che lui parla di una democrazia della sfiducia, una controdemocrazia, una democrazia della sfiducia, dove la democrazia non è più mobilitazione antagonistica, no? ma è appunto eh, tentativo di un controllo proprio sui politici, su. Eh, sì, su, sui politici, sulla eh, una, de, una, una democrazia in qualche modo eh, di, eh, non, di non di attivismo ma appunto di sfiducia organizzata, mh, il, la, un po' la democrazia anche dei clip se volete. Ora eh, lasciando perdere un attimo il riferimento a no, quello che volevo dire è semplicemente che noi probabilmente ci troviamo all'interno di una crisi, forse, del modello, forse però. Del modello delle 5 Stelle e però dobbiamo capirne bene, la genesi, capirne bene la genesi, perché non è un caso che non si dia un populismo di sinistra come lo immaginiamo noi in Italia, non si sia dato no? la prima reazione alla fermarsi del movimento 5 Stelle è stata che da gran parte della sinistra ci hanno rubato delle cose. Come mai in Tarla articolano loro? Eh, Adesso ovviamente la reazione giustamente, vista la prova dei fatti è molto, è molto cambiata, è giustissimo criticare, incalzare l'attuale governo, però bisogna porsi, secondo me, seriamente il problema di, di, della, della genesi di questo populismo particolare, che non è Podemos, non è... Però questo, questo c'è stato questa è la, la reazione è la cosa diciamo, più, più interessante politicamente, poi ovviamente c'è tutto l'aspetto sulla Lega che ha altri, eh, altri connotati, articola diversamente quello che è un populismo eh, più chiaramente diciamo, di destra, tra virgolette, e un, un anche una base materiale diversa, insomma. Però, eh, Fare i conti con la profondità della rivoluzione neoliberale a livello di soggetti, di forme di, di, di forme di comunicazione, di linguaggi, secondo me ci può aiutare a capire la genesi particolare del Movimento 5 Stelle in Italia. Chiudo, eh, chiudo veramente col dire che, ecco, in questo senso mi rallaccio a questa cosa del Movimento 5 Stelle per, far, per, per riprendere la questione del campo. Come vi dicevo non c'è solo una frontiera populista, c'è un campo populista e qui si tratta appunto di iniziare a pensare a delle disarticolazioni di questo campo eh, da un lato si può sicuramente disarticolare un riferimento alla nazione dal discorso classico di destra ho cercato in qualche modo di, di indicarlo eh, dall'altro bisogna probabilmente disarticolare eh, tutti dei temi che eh, sono legati ai diritti, ai diritti civili, alla modernità alla modernità, alla modernità all'emancipazione individuale, eh, disarticolarli dalla narrazione neoliberista. quindi dobbiamo fare in qualche modo una doppia operazione. Io penso si possa parlare ancora di un populismo di sinistra, o comunque di una sinistra eh, rinnovata su queste coordinate, cioè, eh, si può anche non parlare di populismo, eh, però insomma... Rinnovata su alcune di queste coordinate, ma, eh, ma credo che l'operazione vada fatta dai due lati, cioè dobbiamo sottrarre al campo eh, della, della sua declinazione, diciamo, alcuni temi, ma dobbiamo anche alcuni significanti, ma dobbiamo anche tracciare una linea di demarcazione con il neoliberalismo progressista. Questo deve essere, a mio parere, molto, molto netto ed è la condizione per fare l'altra operazione. Se diventiamo le guardie plebee eh, di quella parte, siamo finiti in un momento populista e questo ce ne insegna una femminista come Nancy Fraser, no? che eh, l'ha detto abbastanza chiaramente. Eh, ultimissima veramente cosa, questa, la, la sfida populista, se intesa in questo senso, è una, una sfida che mette chiaramente in discussione alcune culture politiche, compresa quella eh, di sinistra, ma non lo fa in modo per eh, come dire, cercare fronti rosso-bruni o, eh, o una post-ideologia totale alla 5 stelle, no? cioè, non è questo il discorso. Il discorso è che certe identificazioni, tipo modernizzazione capitalistica, passo in più, verso in avanti, verso, le verso una condizione di maggiore emancipazione, è saltato. È in crisi, quindi la, tutto il, quello che si fa, si fa coincidere tra populismo democratico, populismo di sinistra, populismo progressista, in realtà lucono a sfaccettature differenti. Eh, e poi c'è un'altra questione: che la lotta populista, se intesa come una lotta di radicalizzazione della democrazia, e prima di tutto di affermazione della democrazia, è come dire una lotta su un doppio versante. Da un lato è una politica. Dall'altro qui eh, cito una cosa che ha scritto eh, Preterosco, visto che non è arrivato, non rischio di farvi guardi chi vuole, vuole così eh, annullare l'altro relatore, però dice una cosa significativa, secondo me molto significativa. Dice in uno scritto su una rivista che si è occupato di questo tema, Dice che oggi ci troviamo in una paradossale lotta egemonica per rendere ancora possibile l'egemonia, cioè la costruzione di un popolo come fatto politico costituente. Ecco, secondo me questo è veramente il centro del perché oggi ci può interessare il nesso democrazia-populismo. Cioè oggi ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo fare politica, ma dobbiamo costruire anche le condizioni perché una politica abbia efficacia e abbia peso. Eh, mi permetto di chiudere con una eh, citazione di, eh, di Luporini, il coautore di Gaver, con, con Gaver no? <ride> eh, che secondo me significa, perché è quello che un po' dice anche Prete Rossi, chiaramente cambiando tutto il contesto, eh, perché eh, nella famosa eh, canzone no? La libertà e partecipazione, a un certo punto intervistano Luporini ehm, e lui dice, ma veramente noi volevamo scrivere eh, la libertà è uno spazio d'uccidenza, cioè è la possibilità di, che quello che fai incida effettivamente sulle tue condizioni di esistenza. Dice però più, non c'è bisogno di essere musicisti per capire che così non è cantabile. No? E quindi abbiamo definito partecipazione. Ecco, abbiamo chiaro e tutti l'hanno eh, eh, in qualche modo. Eh, ripreso anche più o meno come, eh, come, come jingle no? la libertà e partecipazione però dobbiamo anche cercare di creare le condizioni perché ci sia un punto di incidenza, uno spazio di incidenza. Ecco, secondo me la sfida populista ci inviterà a questo oggi. Grazie. Innanzitutto grazie mille per questo intervento insomma, interessantissimo. Penso che in ognuno di noi abbia creato, ehm, magari dato soluzione ad alcuni punti e allo stesso tempo creato tantissime domande eh, in più rispetto a, insomma, a quello che già era stato. Trattato prima e eh, appunto ricollegandoti a tanti temi che si sono, sono stati eh, visti durante, durante la mattinata, durante l'altro incontro in settimana, quindi grazie davvero. E a questo punto, se dal pubblico c'è qualche domanda, visto che insomma gli spunti sono tanti, quindi spero che ci sia qualche intervento, qualche, qualche domanda. Ecco. farla per dirla questa cosa. E, mh, alle ultime elezioni io facevo parte di una, mh, sicuramente una minoranza così silenziosa e poi non c'è stato neanche uno spazio di discussione su questa cosa e forse questo è quello che mi, mh, che mi è rimasto un po' più qua, cioè che, che sia stato impossibile discutere di questa cosa. Comunque diciamo che ero una di quelli che a sinistra pensava che fosse possibile fare un governo con i 5 Stelle, l'ho detto. Io non mi sento populista, non, non so come dire, però, e non è neanche un problema, cioè, io ho trovato allora una posizione di una debolezza pazzesca, la motivazione con cui si diceva di no a questo, io non so oggi se non è un problema se avevo tolto ragione, non, non è questo che mi interessa perché mi pare che questi lavori su come si affronta e come si pensano le cose. Quello che allora mi era sembrato una debolezza assoluta era questa posizione che io giudicavo non politica, impolitica, apolitica, di dire siccome loro sono non so, brutti, cattivi, stupidi, incompetenti eccetera e noi no, allora noi non, non ci sporchiamo le mani e io pensavo che, che cacchio di cioè la politica è un'altra cosa e mh, questa cosa la dico oggi perché mi è, mi è tornata in mente perché appunto non se ne è mai parlato anche come pensiero mi è sparito dalla testa però mi sembra che quello che tu dici mh, sia proprio nella direzione appunto costruire un popolo, disarticolare dei ragionamenti e, cioè si fa... Ma può passare anche da delle cose come oggi ho pensato mentre ti ascoltavo, una cosa che allora non mi era venuta in mente in questo modo, cacchio ma che debolezza della sinistra che è stato non riuscire neanche a pensare e affidare e non vale, e poi dopo chiudo perché sennò, no, e non vale dire, come poi alcune volte mi è stato detto, ma hai visto com'erano? No, non esiste un hai visto com'erano, hai visto come sono in quella condizione politica lì, cioè nulla è dato in maniera idealistica, o vabbè, insomma spero di aver reso l'idea e di non aver detto troppe stupidanti. Sì, magari raccogliamo due o tre domande, se ce ne sono ancora più venire. Grazie. La mia è un una domanda banale, no? nel senso che cioè, a volte si dice populista, cioè populista vuol dire, come dire, ha un'accezione molto negativa, no? E la si usa con una leggerezza incredibile contro i governi eh, populisti e di destra, reazionari, sicuritari, ecco. E, quindi, e vedo per esempio nella mia ristretta cerchia di conoscenze è molto più usata a sinistra che a destra nel senso che è molto più usata per caratterizzare la destra la parte di una certa sinistra che dalla destra per caratterizzare ad esempio se stessa Ma questo mi fa riflettere rispetto al discorso che facevi prima su ehm, la, il linguaggio, la narrazione e ti volevo chiedere, quindi in realtà tu all'inizio hai detto hai fatto riferimento anche a altri contesti come la Spagna come l'Inghilterra, come gli Stati Uniti se potevi, anche proprio in pillole però, darci un po' più di elementi di coordinate di come si articola questo discorso populista e, la, e diciamo il populismo della politica di quei tre paesi, anche per, per orientarsi un attimo e differenziare se ci sono, cioè se è una lente che aiuta a leggere quel contesto, meglio le altro perché sono abbastanza ignoranti, quindi non è che mi sono Però per appunto questa roba per cui il populista è. Io volevo chiedere invece, eh, visto che a livello pratico in Italia siamo un po' indietro, è stato ad altri paesi come Sud America, o come la Spagna, volevo sapere come si sono comportati poi sul territorio tutti eh, questi studiosi di populismo e come eh, sono stati in di tirare dentro la pratico sul cioè territorio. In altri, altri paesi. No? Okay. <ride> per la relazione che ci diciamo, Volevo chiedere un po' qualche considerazione in merito al. Cioè abbiamo saputo che in Italia il populismo di sinistra di fatto non esiste, c'è un populismo strano che arriva adottato lontano, da quello di come è stato di Berlusconi della Lega, Bioccio, ci ha parlato ovviamente un discorso e, e c'è il populismo appunto del 5 Stelle. Viceversa però vediamo in altri paesi europei innanzitutto dove appunto queste esperienze sono cioè, un po' mutuate appunto come ci dicevi dall'America Latina, che è lo spagnolo o, o in caso francese, hanno avuto anche risultati elettorali molto importanti e consistenti. Quello che però eh, possiamo dire sono due considerazioni, uno che in nessuno dei casi hanno finora in Europa, questo ha portato all'esperienza di governo e eh, seconda cosa che sia eh, riguardo a Podemos sia riguardo al Francisco Mise, eh, diciamo negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e mezzo c'è una crisi molto profonda di programmazione, c'è cioè un po' per spaccature interne, che forse non sono, cioè, è normale domanda che poi, cioè, non so se sono spaccature legate la contingenza, forse poi il populismo accentrando eh, determinate strutture organizzative che poi porta a. E un po', diciamo, alla creazione di soggetti politici che non riescono bene a dialogare internamente cosicché poi ascoltarsi per una eh, Sono domande molto complesse anche perché io in realtà mh, mentre ho seguito abbastanza dibattiti teorici sul populismo sui su vari contesti nazionali cioè, Cercato di, di, di studiare, di seguirli, però non sono un, un esperto. Però, eh, diciamo, allora, eh, lascio la domanda sui 5 Stelle per ultima, perché eh, è più diciamo, puntuale di me le altre. Eh, allungo tutte a. Eh, ci sono realtà in cui questa cosa in qualche modo si è data è più o meno in crisi o comunque incontra delle difficoltà ma come dire, meglio una crisi no? che nulla, qui da noi come mai non c'è no? più o meno il, il, il discorso è, è, è questo allora, eh, le caratteristiche intanto populista eh, è un appunto, è un terreno di scontro no? il termine eh, quindi è difficile che si autodefinisca se non in reazione, no? c'è cioè, cioè il blocco di Salvini, non so se esiste ancora, però il populista. No? Eh, dicendo io, io sono populista, oppure può essere una reazione di, appunto di arrovesciamento dello stick, ma classico, anni no? vita populista. sì, va bene sono populista, se populista vuol dire difendere gli ultimi, allora lo sono. Ok, però al di là di questa operazione retorica: un movimento che si dichiari populista è difficile, di solito viene attribuito ad altri no? Per questione analoga si può fare per sovranismo, anche se qui siamo già a una, una diciamo caratura diversa del discorso secondo me però gli elementi che secondo me ricorrono nei, nei vari esperimenti di populismo di sinistra, diciamo così, sono il cercare di articolare tematiche classiche della, della sinistra, appunto, no? la, la, la, la, del stato sociale, eh, spostamento no? della, della barra, de, della politica sulla, sulle classi subalterne, no? eh, con eh, e anche diritti individuali, anche espansione di diritti individuali su questo, una cosa, secondo me, è chiara l'ha detta Formenti l'altro giorno, cioè non si tratta di negare l'importanza dei diritti no, individuali, eccetera, civili, eccetera. Si tratta di mettere in connessione con i diritti sociali e di far capire questa cosa abbastanza semplice, che si. acquistano margini di più ampi diritti civili se la società nel suo complesso migliora e se si acquistano maggiori diritti sociali altrimenti la reazione sarà di maggioranza che dicono sapete che c'è del, del diritto della non, non mi interessa e, e quindi politicamente non teoricamente ma politicamente diventa improduttivo contrapporre le due cose ok quindi i vari populismi diciamo, di sinistra hanno questa caratteristica, mantenere un classico riferimento alle classi subalterne e di in questo eh, c'è diciamo, ovviamente un estremo bisogno. Con eh, il discorso della eh, riacquisizione di quote di sovranità. Ora, questa sovranità può essere declinata o meno sul tema nazionale, no? questo è un dibattito, eccetera. però l'idea. No? dell'autodeterminazione l'idea de che si possano riprendere le leve in qualche modo rispetto a un assetto post-democratico quello secondo me è la cifra no? che lega un po' Podemos eh, Mise, eccetera eh, va di, eh, di eh, come dire di, di di conseguenza anche un diverso riferimento, questo anche se non coincide appunto, lo ripeto: non coincide, però un diverso riferimento alla questione nazionale, eh, lo è in Spagna, lo è in Francia. Eh, Stati Uniti, Inghilterra, secondo me, è un'operazione in più interna no, al, al contesto democratico da un lato, la turista dall'altro, però. Eh, accentuano molto l'esperienza di, di, no? di classe e la questione nazionale è, è un po' diversa però insomma il riferimento acquisizione di diritti sociali e riappropriazione di quote di sovranità democratica secondo me questo è il centro di tutti questi movimenti variamente declinato ovviamente dopodiché c'è effettivamente un movimento di eh, crisi o comunque di ripoli, ripolarizzazione all'interno di queste forze, nel senso se c'è stato un momento costituente no, dove eh, questa no, novità no, del, del, del, scusate, del populismo di sinistra sembrava eh, in qualche modo rompere, staccati, eccetera, adesso c'è sicuramente un movimento, sia in, in, in Podemos con la divisione Rayon Iglesias, sia nella France Insoumise, con eh, minor ritardo da questo punto di vista, però con ad esempio l'uscita del movimento di Kosmanovic, eh, che in qualche modo eh, ridisegna ancora una, una linea di, di possibile crisi. No? Chi interpreta questa articolazione di diritti sociali, sovranità democratica in modo eh, come dire, più eh, classicamente di sinistra? Mh? e chi invece lo interpreta come effettivamente più uh, eh, trasversale o comunque più uh, eh, diciamo, eh, accentua l'aspetto di uh, novità politica rispetto alla cultura di sinistra. Se vedete, ad esempio, le questioni poste da Postman cioè, rispetto alla Francia Misa è questo, no? Cioè, è il dire, abbiamo creato questo movimento che doveva appunto fare riferimento al popolo francese, eh, al di là dei, qualche modo, di un'identità chiara, cioè oltre a un riferimento chiaro alla, a, a, alle appartenenze di sinistra, in realtà abbiamo eh, mancato sostanzialmente l'appuntamento con eh, i, i gilets jaunes, no? e non siamo in grado di parlare a quel tipo di popolo. Non che non ci sia stato il tentativo della Francia sunnise, c'è stato, però... Lì ad esempio c'è una difficoltà della, del movimento. Eh, però tu poni anche la questione in altri termini. Vabbè, ah poi praticamente cos'è stato fatto? Questo, mh, non lo so, sono differenti le, le, le, eh, gli andamenti. Come no? spiegava bene Formenti, eh, Podemos nasce... Uh, come dire, come un cristallo di, di intellettuali che in qualche modo fanno proprio poi il il cioè si mettono sull'onda del movimento uh, precedente no? uh, e, uh, e in qualche modo lo leggono con, uh, con categorie appunto laclosiane, eccetera, eh, in gran parte derivate appunto dal riferimento all'America Latina e anche lì eh, lo fanno in modo già, in realtà già all'inizio, di, abbastanza differente tra ad esempio Rione e Iglesias, perché sono differenti anche le, le accentuazioni dell'aspetto di classe però, rispetto ad altri aspetti. Um, però nasce in questo modo e nasce con l'idea di come dobbiamo comunicare rispetto a questa cosa. Eh, quindi l'accesso di patria in un certo modo, eh, la patria non è una spilla no, che si mette a seconda delle, degli interessi, ma è dei diritti sociali, eccetera, eh, la, eh, le parole d'ordine, insomma, eccetera. Eh, la France Insoumise nasce diversamente, no? nasce con una, c'è un, un testo recentemente tradotto anche del eh, eh, eh, eh, Mont Sever dell'associazione giovanile che eh, in qualche modo costeggia la Francesa Mise che parla di passaggio dal partito al movimento, no? nel senso che è effettivamente non dal movimento al partito, ma dal partito al movimento, nel senso che c'è questo appello iniziale, no? un po', eh, questa funzione tribunizia anche di Mélenchon no? e poi l'appello alla costituzione di di ehm, circoli della Francia insumisa e poi dopo il tentativo di, di creare eh, un movimento sociale a partire dalla Costituzione invece piuttosto centrata inizialmente. Quindi insomma, i modelli sono molto diversi, io come guida comune terrà insieme appunto sovranità democratica e, e, e, e diritti sociali, ampliamento dei diritti sociali come cifra di fondo. Poi le pratiche appunto sono molto differenziate. Però c'è un problema effettivamente, secondo me, sull'organizzazione, c'è un problema eh, sul. Eh, come dire, eh, allora, c'è un, un problema di, eh, se vogliamo, la, la teoria no, del, eh, del che è anche il laclaw del, del leader da un lato e eh, come rappresentanti in questo modo di questa eh, catena equivalenziale della frontiera antagonistica eh, o comunque di un nucleo molto accentrato no? uh, organizzativamente molto accentrato che in qualche modo rappresenta a livello organizzativo l'idea di autonomia del politico no? che è presente in questa, uh, in questa tradizione in questa Secondo me, da un lato, ha una grande valenza, cioè, nel senso che rompe con un'idea puramente orizzontalistica della politica, no? che è quella un po' in cui sono navigati i movimenti degli ultimi decenni, no? non, non c'è mai bisogno di una sintesi, non c'è mai bisogno di una, di una perché comunque, perché comunque sì, come dire, si costituiscono reti di contropotere, così. questa cosa è in crisi un po' eh, dappertutto, c'è un testo accurato da Panic che si chiama eh, in inglese, ma è tradotto è Dalle, dalle strade eh, allo Stato, no? e, ed è, è il sottotitolo è Come cambiare il mondo prendendo il potere che risponde a un testo di, degli anni 90 no, di Holloway, eh, eh, come cambiare il mondo senza prendere il potere. Ecco, cioè, questa, eh, questa eh, cosa qui che sembra una banalità però viene dopo decenni effettivamente di quel tipo di politica nei momenti antagonistici, quindi il, il dire no guardate che la politica è anche sintesi è anche determinazione in qualche modo autonoma dei movimenti del sociale, eccetera, ha una sua valenza. Detto questo, il problema è che come dire, l'egemonia appunto va costruita: cioè, l'egemonia cos va costruita va confrontata, si, si, si cala nel confronto, non non è, una è sbagliato. Pensare, secondo me, a, uh, a alla Chloe, al populismo di sinistra come una mera metodologia comunicativa. Mm. Eh, come dire, si tratta di eh, una cosa che mi sono dimenticato di dire però nel... nell'idea di populismo di sinistra c'è una tensione tra l'essere dare una retorica populista alla sinistra e essere la sinistra di un campo populista sono due cose diverse che entrambe ci devono probabilmente essere ma che eh, richiedono logiche diverse allora, se dal lato comunicativo si può parlare di una comunicazione populista per un'identità di sinistra dall'altra parte per essere, entrare nel campo populista invece devi articolare anche una logica dell'organizzazione e pensare che esistono eh, corpi politici no? che, non, non, non, eh, che hanno le loro le loro dinamiche, nelle loro, loro forme di rappresentanza, nelle loro inerzie e con, e, e con quello devi fare i conti, su questo devi pensare a un discorso dell'organizzazione È proprio il testo, ormai è, da, è datato, però insomma il testo che avevo scritto io per questo libro era proprio sulla difficoltà di una logica dell'organizzazione all'interno di, eh, di, di questo impianto perché viene fatto collassare con la logica dell'egemonia con la logica della costruzione discorsiva, eccetera. Ma invece l'organizzazione politica ha anche, altre, no? ha anche altre dimensioni e, e quindi sì, insomma, sicuramente c'è una difficoltà. Ora però, eh, appunto, ciò non toglie che... Eh, che il portato rispetto ad altre teorie in campo secondo me è quello, cioè segnare comunque l'aspetto della, della, della, della, del della valenza del politico. Del resto una cosa che diceva anche oggi eh, Simone Fana è diceva eh, guardate che il politico in certi casi paradossalmente è all'avanguardia rispetto al sociale. Il problema è che se questa avanguardia eh, viene... Eh, questa vanguardia però non può essere risolta nella mera retorica, ecco, nella mera retorica comunicativa, nella, nel, nel macchiaggio, cioè non si tratta di fare un macchiaggio populista, si tratta di mettere in discussione delle identità, si, mette di, si tratta di forzare eh, delle culture politiche, si tratta di dire che nella cultura politica della sinistra qualcosa va bene e, da, e qualcosa no va, va lasciato. Eh, sui 5 Stelle... Ehm, sono d'accordo, cioè secondo me una qualche forma di operazione politica, io non so se il governo con i 5 Stelle, so, però una qualche forma di operazione politica di, su, sui 5 Stelle è, la, è stata la scommessa, forse, forse nonostante tutto quello che si può dire di questo governo lo è ancora, nel senso che eh, il eh, cioè io penserei, se, se avessi una qualche collocazione politica, di una qualche, di una qualche consistenza, diciamo, penserei a come incalzare, e casomai mai in contraddizione, i 5 Stelle piuttosto che dirgli «Ah, eh, eh, non avete fatto, non avete detto». Voglio dire, insomma, se Di Battista tira fuori il, il, il, il franco africano e parla di neocolonialismo, ma perché devo dire? E, la, milioni di persone sentono nominare in televisione neocolonialismo e non solo al, al, al centro sociale, e, no? ma perché devo dire che, che è una, una capodata? Non è una capodata, non è, non è. Eh, posso dire? Cioè, lo devo incazzare, devo dire, bene, allora cosa fai? Posso anche dire, ma allora parliamo anche delle forme di neocolonialismo eventualmente italiano. Lo posso fare, ma sta a me fare questa cosa qui. Cioè, la, sta a me, nel senso, come, come forza politica, se c'è una forza politica. Eh, se eh, Tridico dice eh, eh, riduzione del, dell'orario, a parità di salario, e beh ma devo dire che eh, no, No, devo dire, beh, vediamo se lo fate, dai, vediamo, bra bravi, vediamo se lo fate. Io devo cercare di, di fare questa operazione, secondo me, dopodiché è chiaro che per farlo devi essere qualcosa. <ride> e qui, e qui eh, sono, sono i problemi, però sono i problemi nostri, non è questo un problema dei 5 stelle, è un problema nostro e quello non ce lo risolve la morte dei 5 stelle, e, eventuale. Bene, grazie di nuovo, grazie anche a chi ha partecipato. Direi che per, per concludere direi che i messaggi ci sono e speriamo che alcune persone insomma, possano ascoltare e fare, fare qualcosa, insomma, o qualcuno di noi, insomma, vedremo. Allora, 5 minuti di pausa e poi continuiamo con, con il nostro pomeriggio, con il prossimo ospite. Grazie mille, a dopo.